Ok ragazzoli, eccoci qua in questo nuovissimo video, benvenuti a tutti, io sono Seba Clasher e vi ricordo, innanzitutto, prima di procedere a questo video, mm, vi devo dire delle cose se non l'hai già fatto, iscriviti qui sotto al mio canale basta che clicchi nel tasto iscriviti, non ti costa nulla, è gratuito e so che l'80% di voi non è iscritto al mio canale, quelli che guardano i miei video perciò iscrivetevi, e lasciate un bel like a questi video che sto per portare in questa settimana che appunto non ci sarà. Sto programmando appunto tutta questa settimana, fino a mercoledì è già tutto programmato, infatti oggi esce già un, un video, domani ne esce un altro e mercoledì ne esce un altro, per cui adesso lo sto, sto facendo altri tre video per appunto giovedì venerdì, giovedì, venerdì, sabato, domenica non penso, adesso vedo che cosa ve ne portare, però fino a sabato ci dovrebbero essere dei video. Mm, e comunque, ragazzi, oggi sono qui per portarvi un video un po' diverso dal solito, niente reaction su niente, ma sono qui ben per presentarvi una cosa molto importante per me, che spero che voi lo fate. Come potete vedere, anche già qui un po' da OBS è un po' tutto già settato, e tutta questa cosa, e appunto anche col just chatting, come potete già notare, che ci sono alcune cose. Che poi ovviamente c'è anche la webcam adesso l'ho tolta e tutto quanto ovviamente ragazzi sono qua per portarvi questo video che poi ne farò altri per farvi vedere altre cose e ragazzi noi ci siamo è giunto il momento di annunciarvi una cosa, questo video non durerà così tanto ma anche i prossimi non dureranno così tanto perché appunto è una piccola presentazione di un progetto grande che vorrei progettare ovviamente e ragazzi niente da dirvi e ora passiamo al vera, alla vera cosa che vi devo dire e partiamo let's go, ok ragazzi eccoci qua sul mio desktop e appunto la cosa da annunciarvi è che praticamente avete presente tutti che da YouTube Sono passati tutti ad un'altra piattaforma Per streamare perché Alcune volte YouTube è sempre buggato Non alcune volte però È sempre buggato E non manda sempre le notifiche tutto quanto Ecco raga Io vi sto per presentare un canale Fatto davvero bene Adesso ve lo mostro anche E ragazzi Spero appunto che vi piaccia E niente Eccoci qua ragazzi, vi presento il mio nuovo piattaforma viola, eccoci qua, siamo appunto su Twitch ragazzi, fn-seba, vi lascio appunto qui il link qui sotto, c'è un link unico con tutti i miei social, che dopo appunto ve lo farò anche pure vedere, e ovviamente qua Appunto abbiamo Amazon Perché sono su Amazon Music E Amazon normale Dove potete comprare la mia musica A 0,99 euro e qualcosa Poi siamo anche pure su Spotify Ragazzi, portatemi tutte a seguire su Spotify Ascoltate tutte le mie canzoni Siamo appunto anche su YouTube Su Instagram E ovviamente anche entrate Mi raccomando tutti sul mio canale Discord Come è strutturato questo canale? Allora, questo canale le live verranno totalmente a random Se non sarò Online appunto, osterò degli altri streamer come ad esempio Xyuder Che appunto ho potuto metterlo come hoster, come hosting Per cui io lo posso stare, per cui che il mio follower può andare a vedere Xyuder da parte mia Essendo anche sul mio canale E appunto qua ovviamente ci sono tutti i link che troverete Appunto Discord, il mio canale Discord ovviamente Spero che funzioni ancora sì. Si sì, dovrebbe funzionare ancora. Si, sì, si, sì, si. Sì, perfetto, perfetto, perfetto. Funziona ancora. Ovviamente c'è il mio canale YouTube. Non il mio, ma il nostro canale YouTube. Appunto, il link per fare le donation. Se volete, appunto, abbiamo il sito ufficiale. Che appunto, vi andrò a presentare anche in un altro video. TikTok, Instagram e Telegram. Appunto, alcune di queste cose ve le andrò a presentare nei prossimi video ma non in tutto questo perché devo appunto vi volevo dirvi appunto che avevo aperto questo canale ehm, Twitch per cui vi raccomando iscrivetevi tutti anche sul mio canale Twitch Youtube eccetera noi ci mettiamo al prossimo video e bella raga ciao a tutti let's go